trasmissione sta per iniziare la trasmissione vediamo se è iniziata l'altra volta non mi riuscivo a guardare dalla pagina del vediamo un po che non appaio la trasmissione sta per iniziare Eccomi qua. Eccomi qua. Mi metto nella finestrella della live per vedere il tempo reale. Niente, forse mi sono arretrato un po' troppo con la sedia. se l'ho aperto troppo la camera sono troppo giù con la adesso che faccio voglio dire a tutte le mie amiche a tutti i miei amici che eh, io innanzitutto oggi ho avuto due ore e 43 minuti visuals Vado in tendenza al rialzo il mio canale. Due ore e 43 minuti di visuals oggi, ma non era di quello che vi volevo parlare. Eh, vediamo un po' il mio canale. E qua l'applicazione, ecco, un po' rapida. Video ecco dal vivo. Vediamo un po' perché vado qua. Andiamo in diretta e vi faccio vedere che questa volta prima di iniziare la diretta mi comunico con tutti i miei gruppi di instagram per dirgli che la diretta ha avuto inizio e volgarizziamo un po questa diretta ecco sì e chi vuole seguirmi ecco qua adesso chiudo il modem qua è se non spreca dati non spreca nulla allora avrete di sicuro capito dal titolo anche per chi guarderà questa live dopo io oggi volevo parlare perché una amica che si è iscritta al mio canale che io seguo di questi i tarocchi egizi egiziani che che nel 1800 passa mi sembra che ha disegnati Etienne sono stampati negli USA io li ho comprati qui a Ostia li ho comprati qui a Ostia me li ha regalati mia madre pensate eh, nella seconda metà degli anni 90 quindi eh, facciamo 96 2006-2016 19-23 anni fa. Costavano, adesso costano di meno, costavano gli costò a mia madre mila 38 lire, 38.000 lire. Questi tarocchi egizi. Io volevo parlarvi di questi tarocchi ma già da giorni non so da quanto perché sto cercando qua in, nel web sto cercando qua un po audio se no da quanto tempo le, le, le proteste sono iniziate perché io non volevo farci un video ma eh, le proteste in Cile del 2019 corrispondono a una serie di manifestazioni organizzate in Santiago de Cile, che è la capitale, e propagate alle principali città del paese come Valparaíso e Concepción durante il mese di ottobre del, 2000, di ottobre del 2019. Queste manifestazioni si originarono come risposta all'alza del sistema pubblico del trasporto che entrò in vigore questa alza il 6 di ottobre del 2019. In pratica poco tempo 14 giorni fa, insomma, da due settimane che sento questa escalation di violenza. E ieri o l'altro ieri ho visto ho visto ieri o l'altro ieri come hanno incendiato intere stazioni del metro e allora oggi voglio fare questa live perché ne ho opportunità ieri o l'altro ieri ho caricato un video sui picciolini rossi a molti è piaciuto è piaciuto quel video che aiuta a rilassarsi non riuscivo a fare la la premier perché purtroppo non so come un video non mi hanno reclamato i diritti d'autore che ho messo una musica rilassante del mare eh, Steven Kaiser good morning here good morning Steven Kaiser a good morning Steven Cesar a thank you for following me allora, non si riesce a capire come eh, io ho già usato quella musica, non mi reclamino i diritti d'autore, ma perché ho messo la musica filmando un acquario, forse reclamavano l'immagine dell'acquario, pensavano che non fosse, non avessi avuto diritto a filmare un acquario, non so. Però eh, poi vi ho fatto vedere come so, la volta che sono uscito non potevo fare un video su un argomento specifico, il mm. fatto vedere. E, eh, dopo tanto tempo ho comprato un paio di scarponcini nuovi perché io devo portare scarponcini perché porto un arco un, un plantare un arco plantare ortopedico una protesi in pratica ma eh, dai che lo sento nei mezzi poi nei, miei, nei, miei, nei mass media e allora ho voluto fare questo video eh, scusate che mi manca qualcosa per essere ciclico. Col falso lettino che serve solo mica per soffiarsi il naso, che anche, è anche anti antigenico. Ieri ho visto come un giorno hanno bruciato ieri o l'altro, ieri o tre giorni fa, perché il tempo passa, hanno bruciato più di 30 stazioni della metro solo a Santiago dell'Estero in Cile, la capitale. Valparaiso e altre stazioni è veramente una mostruosità. Allora mi è venuta da fare questa riflessione: mi è venuta da fare questa riflessione. Prima, oh, sta facendo del cambio climatico, l'effetto serra sul riscaldamento globale: era venuta quasi la moda. Non so che chi ci manda tutte queste cose. Era venuta la moda degli incendi boschivi. Nella Siberia, dalla Siberia al Canada, passando per l'Alaska, eh, l'America del Nord, eh, il Messico, eh, l'Australia si incendia si incendia l'Africa, eh, anche l'Europa, l'Europa del Nord, tutti i boschi, le selve pluviali, l'Amazzonia si incendia, l'Amazzonia, eh, la Bolivia, l'Amazzonia boliviana. Insomma, eh, brasiliana peruana eccetera poi ritornano gli incendi però questa volta e gli scontri gli incendi sociali non bastavano i gilet gialli da francia adesso continuano in italia abbiamo avuto il movimento dei forconi che è stato qualcosa di molto più lieve insomma si eh, eh, è bruciata pure Notre Dame de Paris. Ma adesso ritornano gli scontri e gli incendi: come in Hong Kong, non so perché altre città, e colonie, della Cina, non si incendiano, come Macao, Shanghai. E le città del cile ma io ho visto che orrore come si incendiavano le stazioni della metropolitana ma non è incendi è proprio incendiate per completo distrutte per completo distruggono tutti i mezzi di trasporto i cassonetti della spazzatura perché il governo di, di piniera adesso c'è una specie di, di fragmentatore che mi dice che che deve pulire io faccio pulire il computer tanto poi non chiudo il browser perché tutti questi programmi attualizzazioni eccetera eccetera perché l'antivirus il fragmentatore eccetera adesso mi tengo i capelli così eh. come pazzo allora, dicevo, che eh, niente il presidente cileno, non ha dato le concessioni che la gente voleva a tempo, e allora la gente si è nervosita, si è eh, incavolata e eh, che hanno detto? E eh, adesso vogliamo altre rivendicazioni. D'altra parte, sembra che il prezzo del biglietto... È stata la goccia del, del passaggio del trasporto pubblico è stata la boccia che è, la boccia la goccia che ha fatto traboccare la boccia il vaso eh, thank you very much steven kaesar very good video thank you very much eh, quindi eh, sta succedendo come è successo per più in venezuela e il venezuelasso in venezuela che ha preso il potere con pratica con colpo di stato ugo chavez da fria è successo proprio per un incremento del del prezzo del trasporto pubblico non è che da noi succederà anche la stessa cosa perché i trasporti stanno stanno arrivando a essere molto cari anche in italia la benzina aumenta aumenta aumenta io ho pubblicato un, un video di un mio amico in eh, instagram e, e sui sacchetti di plastica che aumenta aumenta aumenta la benzina aumenta questo aumenta, l'altro ci fanno un tanto così ma noi ci lamentiamo dei due centesimi al sacchetto di plastico, quindi voglio dire e voi che pensate arriveremo a livello di proteste del terzo mondo o di hong kong anche in italia io spero di no l'avevo già detto in un video che ho girato poco tempo fa sulle proteste a, a hong kong e poi anche sulle proteste in spagna veramente arriveremo a quel livello di, di proteste perché veramente anche da noi eh, gli stipendi, le pensioni, eh, i salari non aumentano, ma aumentano le spese. ma ci eh, sono rumori in strada ogni tanto umberto live hello I'm the person you saw yesterday Ah, ok umberto life uh, no I don't remember uh, where I see, I see you yesterday but uh, I'm uh, happy to see you again uh, what uh, video I see yesterday of, of you I don't I don't remember exactly because there are a lot of people that follow me and uh, I like to see the video of uh, all the people that follow me but uh, i spent uh, two or three or five hours to follow back and see uh, my uh, followers videos so uh, please read me uh, the article of your last video or the thematic so i was uh, talking about i have, I must speak English because uh, I know that a lot of you speak English. Uh, I was talking on this video about the uh, Chilean incident, uh, all the strike the Chilean strike and the social consequences. There are, very, uh, there are a lot of violence now on the Chilean society, and it's very sad to see how the people suffer. So now I'll return to speak on Italian. I know a lot of you that speak and read on English uh, understand uh, me speaking on Italian allora dicevo eh, ho visto come ardevano intere stazioni de della metropolitana veramente una cosa pazzesca e come si arriva a tanto e che può fomentare io capisco la rabbia degli utenti la rabbia dei cittadini che devono andare ogni giorno a lavorare la rabbia delle persone magari devono prendere 8 o 10 volte i mezzi di trasporto perché vivono lontano in zone povere dove vanno a lavorare come impiegati o come lavoratori o come operai ma arrivare a bruciare tutto poi alla fine sono dei beni pubblici che bruciano va bene che eh, le ditte dei trasporti hanno le concessioni sono delle ditte concessionarie di trasporti ma le infrastrutture e le strutture molte volte le mette lo stato perché gli dà dei finanziamenti è proprio per quello che la gente si arrabbia perché lo stato finanzia foraggia queste imprese di trasporti privati o pubblici poi magari hanno capitale o conduzione dirigenza privata e non rinnovano i mezzi, aumentano eh, ingiustificatamente i, i passaggi. E la gente poi la trasportano come il bestiame su, sui mezzi di trasporto, con tutte le implicazioni storiche che già perché nei treni una volta hanno trasportato le persone come se fosse stato bestiame, non so se cogliete il riferimento. E quindi la gente si indigna si incavola si Beh, però qualcuno sta soffiando sul fuoco perché è impossibile vabbè forse questa rivolta cilena queste proteste cilene che ormai e da molto tempo che vanno avanti sempre più eh, violente forse è vero e nessuno ci soffia direttamente sopra questo fuoco delle rivolte perché non c'è un'organizzazione e lì si è sbagliata la classe dirigente, il governo cileno, Piniera in testa, presidente, perché è uno stato presidenziale, perché non ha subito dato delle opportune concessioni alla gente. Allora sono scesi in piazza in tanti, ognuno a reclamare il suo. Quello che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché in realtà questo prezzo del biglietto, se era risolto subito, non dava il pretesto a tanti sfoghi e a tante manifestazioni. Invece, che è successo? E eh, poi mi era detto: eh, Le persone pacifiche sono quelle che rimangono in casa, eh, rimanete in casa perché c'è il coprifuoco. Se no ci saranno dei rischi, io non voglio che vi fate male e allora la gente spontaneamente reagisce così. Se tu gli dici non puoi uscire di casa perché rischi, escono tutti di casa. Se dicono bisogna controllare le proteste, escono tutti a protestare, magari contro l'aumento delle figurine eh, di calcio oppure perché non possono vedere il... Non possono vedere la partita di calcio in diretta in tv. Infatti, adesso la, la protesta si è diversificata molto. Già sono pochi quelli che protestano contro l'aumento del passaggio dei mezzi pubblici e dei mezzi di trasporto in generale, anche privati. Sono molti di più quelli che protestano per i cavoli loro, come si dice a Roma. E quindi alla fine non riescono a arginare la protesta e a ricondurla su carrile, su eh, strade civili di dialogo perché non ci sono nuclei di protesta, ogni nucleo si è formato sporadicamente. Però si pensa si pensa ma non se ne hanno delle prove e sul fuoco di tutte queste proteste che continuano a crescere e a nascere sia qualcuno uno che soffia dal venezuela da cuba si pensa chiaramente le sinistre prendono eh, la loro rivincita su questo governo di destra non ci scordiamo che piniera ha criticato duramente e astramente la politica interna ed estera di maduro e anche a suo tempo di ugo chavez da fria quindi non ci sarebbe da stupirsi ci siano delle connessioni fra i manifestanti alcuni settori dei manifestanti cileni di adesso e eh, settori della politica e dell'attivismo politico eh, venezolano e cubano e anche colombiano alcuni settori della sinistra colombiana e approfittano per, per vendicarsi delle, di quelle che loro considerano ingerenze del governo di destra ultra neoliberale di Piniera. Ma voi che ne pensate adesso a Hong Kong si somma eh, la Catalunia, Barcellona in modo particolare dove sono andati. A sfilare da tutta Spagna no, da tutta Spagna, soprattutto da tutta la Catalogna in Barcellona. Sono andate a sfilare in più di 50.0 mila la polizia, logicamente erano meno di 170.000, ma c'è po' differenza fa? Sono sempre, sempre tanti insieme persone, e poi adesso mi tocca a Santiago dell'estero in Cile e da altre città di tutto Cile, dove si andrà a finire? Vorrei i vostri commentari qui sotto sapere cosa ne pensate. Che veramente il mondo si sta rapidamente deteriorando e accelerando. Mi sono venute adesso in mente le parole di Stephen Hawkins, quello scienziato che è morto poco tempo fa, che stava insieme a rotelle e parlava attraverso un computer. Che lo diceva, l'umanità gli dava massimo cento anni perché crisi energetica caduta di asteroide eh, guerre o rivoluzioni noi stiamo andando incontro all'estinzione quindi disorganizzazione sociale rivolte sommosse e versioni sovversioni rivoluzioni eh, carenze eh, penurie eh, incendi cambi climatici guerre e inquinamento ambientale effetto serra avremmo avuto un massimo di cent'anni, ma non viviamo bene per cent'anni e poi a meno che non sia un meteorite a colpire la terra e a distruggerla. Ma le nostre condizioni di vita si sarebbero deteriorate da qui a 100 anni a tal punto che forse neanche arriviamo a 100 anni, forse fra 50 anni, l'essere umano sarà riuscito a nella sua infernale opera di autoestinzione, io dico: Ormai nel mezzo del cammino della mia vita ho superato i 50 anni. Il 26 gennaio del 2020 farò 51 anni, massimo 50 anni che il pianeta dura. L'importante è poter avere conservare una buona qualità di vita. A me non me ne frega perché fra altri 50 anni ci avrò quasi 101 anni se ci arrivo a cent'anni sarò contento poi se al centoesimo anno cioè al secondo al primo o secondo anno dopo la mia morte che avrò fatto cent'anni il pianeta boom salta in aria oppure la natura estingue questa dannosa dan, dan, dan specie e la razza umana a me non me ne potrà fregare di meno tanto non ci sarò più e non ci saranno neanche i miei pronipoti non ho figli pensate un po mi può fregare dei miei pronipoti non ho figli io allora ma l'importante è che la fine non arrivi adesso capito perché se viene un tracollo economico mondiale come se ne prevedono Succederà come in Germania, però affetto globale perché ormai siamo tutti vittime economiche di questa globalizzazione, Ci sono foto e, e io ho chiesto a in nel mio video lui che ne pensava della recessione o della, eh, della crisi tedesca, e io ho messo come copertina la foto di un tedesco che andava a fare la spesa con un'enorme carriola, quasi un carrello. E no, Magari con chili e chili di banconote di fasci di banconote. Ogni banconota era di mille miliardi di marchi, quindi quanti migliaia di milioni di miliardi di marchi aveva quella banconota e ci aveva un carico alto un metro di, di, di fasci di banconote. Ogni banconota mille miliardi di marchi. E sapete che cosa poteva comprare? 100 grammi di burro, un giornale. E magari un, un panino e, e, o un gratte 20 una vacanza con una bustina della spesa eh, che era eh, quattro cornetti non so e doveva andare con eh, milioni di banconote da mille miliardi di marchi ciascuno mille miliardi arriveremo a questo punto in tutto il mondo sarà questa crisi nera che se c'è un collo economico eh, di cina degli stati uniti e tutti quanti seguiranno a ruota allora poi ci sarà cattiva ridistribuzione non solo della ricchezza ma soprattutto del cibo e altro che protestare per i trasporti pubblici o per il combustibile scanneremo l'uno l'altro come facevano i deportati eh, da stalin in siberia perché erano marginali che non servivano a nessuno, allora li mandavano in Siberia, in luoghi abbandonati perché non disturbassero le popolazioni stanziate in Siberia e arrivarono al cannibalismo. Storia i socialisti e i comunisti vogliono eh, disconoscere, vogliono eh, dimenticare. E, e che sarà di questa economia globale, questa globalizzazione? Capito? Perché eh, la Cina. In mano l'economia statunitense perché i produttori nordamericani producono in Cina per risparmiare, ma i consumatori nordamericani si indebitano con la Cina comprando i prodotti che loro industriali, producono disoccupando la manodopera nordamericana per risparmiare con la manodopera cinese. Allora, gli Stati Uniti hanno un debito con la Cina. Sanano stampando dollari, ma i cinesi comprano i titoli di credito nordamericani che sono i titoli di debito? E falisce con le 4 o 5 banche importanti di stato cinesi allora eh, chi continua a comprare il debito pubblico nordamericano? Il debito interno. Allora, secondo voi come va a finire? tutte queste violenze che ci sono io mi ero tolto gli occhiali per il riflesso tutte queste violenze che ci sono globali eh, tutte queste violenze sociali che emergeranno vendranno anche in europa abbiamo avuto il caso dei gialli hanno represso nel sangue i gilet gialli incendiavano tutto eh, e adesso è toccato a hong kong Toccando, continua a toccare Hong Kong gli ombrelloni gialli. Guarda caso, il giallo è sempre di moda in Ucraina, è stato l'arancione, la rivolta arancione. Ma a Hong Kong gli ombrelli gialli, e in Francia, i gilet gialli, in Barcellona e in Catalogna. Non so di che colore sarà la protesta. Adesso tocca a Santiago all'estero e a tutto Cile perché si sta estendendo sempre più in forma sempre più violenta. Ma guardate nella televisione satellitare, e leggete in internet e guardate video, io ho visto un'enorme stazione della metropolitana o dei treni stanno bruciando, ma brucia tutto è una pazzia! Io mi chiedo. È giusto protestare così anche se la gente arriva a non poterne più è giusto protestare in questo modo o no perché ci sono forme forme di protesta perché alla fine poi lo stato deve invertire più soldi per quello che eh, per quello che si è distrutto allora ditemelo voi se si deve protestare in questo modo io credo che quello che succede dall'altra parte del mondo ci tocchi anche a noi ci tocca anche a noi perché, perché poi alla fine può arrivare anche qua in quest'epoca di globalizzazione in quest'epoca globale e tutti imparano da internet prima sapevi le cose a metà prima sapevi le cose non per intero ma adesso adesso sappiamo le cose istante per istante perché anche se la televisione non ce lo vuole dire tante per istante io prendo questa cosa qua e, e, e parte a ricevere messaggi entro in instagram o in youtube o in eh, facebook amanda sono troppe ingiustizie sociali hai ragione samantha e poi eh, c'è un escalation di ingiustizie. allora entro in eh, questo che eh, Instagram e anche se non me le vogliono dire le cose e anche se non me le vogliono dire adesso vediamo che com comunque nei mass media comunque è anche vero una cosa a proposito delle ingiustizie e nessuna giustifica giustizia giustifica un'altra ingiustizia perché ricordatevi questo questo, che si forma una spirale dell'odio. Vi consiglio di leggere questo libro, se lo trovate, tra Samantha e cari amiche ed amici miei. Sangue chiama sangue, come potete vedere. Dopo gli orrori, eh, dopo gli orrori del Ventennio, ci eh, sono stati anche gli orrori del dopoguerra, di cui si parla poco o nulla. Come vedete, gente bastonata a sangue, gente che magari non aveva nulla a che fare, gente che ha avuto solo la sola uh, unica colpa di essere stati dei funzionari pubblici, capito? Ci sono state delle rappresaglie. Si voleva fare la guerra civile, la rivoluzione in Italia, e allora e allora ce la si, pre ce la si prendeva con tutti quelli che facevano parte del vecchio regime del regime del ventennio fascista anche se magari erano soltanto i direttori regionali della posta e, e si è caduti in atteggiamenti nazionali c'è questo programmino che ha attualizzato il computer e mi scoccia ecco adesso è ancora attivo e sempre quante finestre si aprono allora Giustizia, no, del sangue chiama sangue, guardate qua, le terrificanti verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire sulla guerra civile in Italia che eh, dopo il 45 c'è stata una guerra civile e sfociata negli anni di piombo gli anni 70-60-70, capito, la versione nera la sua versione rossa p 2, liceo Gelli, e poi faceva parte della gioventù fascista, capito? poi anche Giorgio Napoletano faceva parte dei guff che ha detto eh, la resistenza è stato un periodo bellissimo, peccato che me la sono persa perché faceva parte dei guff. Lui come eh, fascista denunciava il fascista universitario denunciava eh, gli antifascisti che, che poi non tutti quelli della resistenza gli antifascisti erano comunisti erano monarchici erano repubblicani erano democristiani i governi capissero che devono servire il popolo al posto di sfruttarlo sarebbe meglio e così c'è ragione infatti adesso Piniera in cile che invece di cedere alle richieste della gente di non aumentare il biglietto dei trasporti eh, ha, ha fatto con le sue dichiarazioni ha sparato la violenza alle stelle però io dicevo prima Samantha è, è incredibile prima ci sono stati grazie al cambio climatico l'effetto serra il surriscaldamento globale incendi in tutto il nord del mondo dal, dalla Siberia al Canada passando per l'Alaska il Messico la, la foresta amazzonica di Brasile Venezuela e Bolivia e adesso si sta incendiando il mondo si sta incendiando il mondo si sta incendiando prima i gilet dali poi Notre Dame del Barrio ha preso pure fuoco eh, poi si è incendiata la catalunia la Barcellona, adesso si sta incendiando Cile. Speriamo di non incendiarci anche noi. Pito, io ho visto ieri nella tele Samantha come hanno dato fuoco a intere stazioni della metropolitana e dei treni. Qua c'è due amici a cui piace e... ah, poi mi, mi rispondono. Io rispondo con. incredibile, quindi voi che ne pensate? Mauri ha fatto un video maledettamente serio io oggi ho fatto e ore e 20 minuti di visualizzazioni. E ore e 20 minuti di visualizzazioni. Grazie a tutte e tutti voi. E dicevo, aiutatemi a arrivare alla 4.000 ore di visualizzazioni quest'anno, così mi ridanno la monetizzazione. Poi dovrò, dovrò. Un momento che ho delle cose da fare perché a quest'ora è meglio chiudere, mi stanno guardando dentro. Mi scusate, scusate, mi sono assentato. Eh, tanti interventi, scusate il... sempre picchio questo anello. Allora, ai Nina in America, hai. You liberismo sta fallendo esatto. Lo dicevo a Samantha. Lo dicevo che eh, quando ero giovane ancora c'era l'Unione Sovietica. Non solo cadrà il comunismo, ma cadrà pure il, il capitalismo. E lo, nina, dice Steven Alessandro ciao come oh. tutto bene sì tutto bene alessandro jacqueline eh, ho dovuto chiudere delle finestre perché a quest'ora insomma entrano dentro eh, alessandro e eh, appunto sono andato a chiudere delle finestre perché a quest'ora eh, Rus, ciao, da molto tempo che non ti vedo, il charus, scusa se pronuncio male il tuo nome, i charus vai charus sono riapparso come vedi adesso. Sono ritornato. Scusate, non so quanti minuti, eh, mi ha preso chiudere le finestre di casa, però come vi dicevo. Adesso lo ripeto per tutte e tutti voi perché così mi faccio perdonare eh, qua sempre dei programmi che si vogliono attualizzare. Eh, vediamo continuare. Eh, come vi dicevo, sempre che me lo consenta. Chiude le finestre. Adesso, qua che ecco, eh, sta prendendo fuoco tutto il mondo. Prima la natura prende fuoco, poi prende fuoco, prendono fuoco le città. Eh, non se ne può più. Ma che sta succedendo? Io ve lo domando. A tutti quelli che vedranno il video sapranno schippare la parte nella quale io mi sono dovuto assentare e mi dispiace se no a dei vicini sono entrati in casa se non chiudo le finestre vengono a far visita pure a me magari dal live però che sta succedendo nel mondo perché, perché perché mai stanno succedendo tutte queste cose insieme adesso simultaneamente eh, non possiamo vivere in pace, vivere tranquilli. Che succedono gli incendi nella natura, la gente incendia le città, la crisi economica. Che succederà se si affronterà di nuovo un venerdì nero come quello del 29? Eh, a livello mondiale, perché ormai siamo vittime della globalizzazione. Alessandro Becchellin. Vesti sei vestito bene, grazie. E il mio amico Picciarius eh, lo saluto di nuovo. Allora, se adesso insegna a seguirmi, mamma mia, quattro like, sei persone che mi seguono. Eh, anche la chiesa a Parigi. Eh sì, si è bruciata pure la chiesa, se brucia tutto, e i gileti gialli bruciavano pure loro. loro Infatti, sono stati primi, uh, i primi i gileti gialli francesi a bruciare le cose. Poi hanno iniziato a Hong Kong, poi in Barcellona uh, e in Catalogna, adesso in Cile. Dopo chi toccherà? Eh, Nina in America. Hope you have a great night. Bye. I hope uh, you the same, dearest uh, friend Nina, have a great night and a good sleep and have a good new uh, week. Buona settimana cara Nina e buona settimana anche a tutti e tutti voi. Io vorrei delle vostre riflessioni, come sempre fate ultimamente nei miei video, qua sotto. Dimitemi. Dimitemi eh, che sta succedendo nel mondo, nella società? Dove ci porterà questa globalizzazione? A cosa ci porterà? Eh... No, sono i gile gialli non sono loro. O cambiamo il sistema economico o ne, o creano uno stato di polizia globale alla rovina e eh, Samantha, ma in pratica lo stato di polizia globale. Guarda da c'è, perché vediamo che nelle città abbiamo sempre più bisogno di videovigilanza per scovare i criminali perché altrimenti altrimenti cadiamo vittime del crimine e quindi come dire c'è la criminalità eh, globale sempre più globale c'è la polizia globale ormai eh, l'uomo ma l'uomo non appartiene più a classe o caste sociali sono poche eccezioni non abbiamo più una cultura di classe o una cultura di casta per cui i poveri avevano le tradizioni popolari i ricchi si istruivano il ceto medio borghese aveva un'istruzione borghese ormai siamo tutti individui in massa e quindi abbiamo anche una cultura di massa uno sfogo di massa quando si va a protestare si protesta in questo modo violento perché non si trovano usciti gli svaghi sono svaghi di massa. I mass media, gli sport di massa e non c'è più una cultura individualista. Ormai, eh, non so, eh, consumiamo prodotti che ci permettono di connetterci con gli altri, ma, ma siamo soli. Io con molti di voi che mi comunicano come il caso di qualche persona straniera nella chat, eh, non ci avrei mai potuto parlare dell'invenzione addirittura del telefono ma soprattutto l'introduzione a scopi civili di internet non ci avrei mai voluto eh, voluto, voluto, non voluto tutto parlare di persona perché avrei dovuto viaggiare per il mondo adesso noi conosciamo più persone con le reti sociali e facendo video come questo a me guardate questa settimana e e mi hanno ascoltato un promedio di due ore e un minuto al giorno hanno visto i miei video e io di persona non parlo quando io ero giovane fino a che non ho, non ho avuto internet l'ho avuto dal 2000 in poi io negli anni 90 80 e 70 non parlavo due ore al giorno con la gente capito quindi oggi ho fatto abbiamo fatto grazie a tutti e tutti voi ore 30 minuti 3 ore e 33 minuti adesso di dialogo ma eh, negli ultimi sette giorni hanno visto 14 ore e 15 minuti i miei video e nella settimana precedente mi sembra 30 ore guardate qua di questo che significa grazie alla globalizzazione Persone che mi ascoltano dalle 15 alle 30 ore a settimana, e a volte sono 20, 40, 100 persone. Prima, prima, chi mi ascoltava? Di persona io non avrei potuto parlare 15-30 ore a settimana persona alla gente capito e adesso arrivo a centinaia di persone con instagram adesso mi hanno cancellato facebook chi se ne frega perché tanto lì ho visto che non raggiungevo raggiungevo 22 persone che adesso mi seguono in instagram e in youtube e in twitter ma ne avevo 1200 2000 iscritti Sono arrivato a verne 2000 iscritti quasi nessuno parlava in italiano allora io dico, viviamo soli ma viviamo accompagnati perché viviamo in compagnia di tutti quelli che non parlano il nostro idioma oppure che ci seguono da lontano, altre città d'Italia o del mondo. E, e Sono le contraddizioni della, della globalizzazione. Non, non aumentano stipendi, salari, pensioni da eh, decenni. Eppure la tecnologia costa sempre di meno perché anche se aumenta, escono gli ultimi modelli che, che costano meno di quelli anteriori perché risparmiano nel materiale e sono più prestanti. Pure vai a comprare il, il mangiare, e aumenta, vai a fare il pieno di benzina, e aumenta. Vai a fare connessione. e la connessione, Alessandro Jekyllin in testa followers eppure solo il 10 parlano in italiano abito la connessione è diventata lenta ah, abito in costa azzurra francia ah, alessandro jacqueline eh, grazie mille di seguirmi dalla francia e mi raccomando se oltre famoso vuoi darmi l'opportunità di guadagnare qualcosa che sono disoccupato mi raccomando condividi in questo Ve lo dico a tutte e tutti voi che adesso siete in tre che prima eravate in sette che mi seguite affinché sotto possiate la connessione che eh, in condividi il mio video affinché anche altri possano dei problemi di connessione affinché anche altri possano commentare il mio video qui sotto mi raccomando condividete condividi matigli. in questo modo youtube soprattutto con... Grazie Alessandro Jekyllin. Va bene, lo farò. Samantha vedrai che fra non molto limiteranno internet e lo stanno già facendo. Per fortuna che adesso con i diritti d'autore non devi eh, togliere il video o cancellare la pista audio. Puoi compartire eh, con... No perché Samanta, ma molti dicono che... Mamma mia, quando fa così, forse dovrò tagliare il video perché non... Non ho, hanno nel due, fine 2018 eh, dato uno strike e non potevo fare le live però come mai in youtube ci sono molti canali anche molto importanti che caricano per esempio le partite di mortal kombat 9 o 11 poi ci sono degli strippamenti e sangue visceramenti veramente mortal kombat è arrivato a essere un videogioco Veramente vietato ai minori di 18 anni perché si vedono le trippe, le budelle, il cervello si è arrivato a essere qualcosa di più bestiale di quello che era negli anni 2000, e, e, eppure lo può vedere chiunque, non è quei video. Come mai fanno dei trailer di film violenti dove si vede che sparano, uccidono e non succede nulla, come mai ci sono dei canali di informazione che fanno vedere dal vivo delle scene violente, come mai ci sono dei film violenti, errore e smembramenti e tutto, eppure chi carica del contenuto ritenuto violento riceve uno strike, oppure gli cancellano il video, oppure se gli danno più di uno strike deve chiudere il canale, lo chiudono Va che fare dei video dove si minaccia con un coltello come è successo al Doe 76 che adesso è ritornato con un altro nome, e YouTube gli ha proibito di mettere la sua faccia in qualunque video suo o di altri, e allora cerca di mettersi dei filtri. Lui oh. ha minacciato con un coltello altri perché poi avevano scoperto che lui quando gli hanno suonato il citofono, è sceso senza una sedia a rotelle a rispondere ma eh, nei casi in cui uno riporta dei video della realtà come mai gli danno la segnalazione al video come mai allora io vi dico eh, commentate questo mio video qui sotto e poi caro alessandro de clean eh, è veramente bellissima quanti anni hai tu, caro Jacqueline? Alessandro Jekyllin? De Luna, I hope you can see that video now. I have problem with my internet connection. Ciao ciao, vi devo salutare.